tutti entrano in un'altra prospettiva che riporta nella giusta relazione e nella giusta gerarchia gli obiettivi e gli strumenti e io a volte ho la sensazione che molti di noi a partire dal sottoscritto ci stiamo concentrando o si stanno concentrando sugli strumenti sacrificando gli obiettivi.